un salto col paracadute e realizzare qualche sogno mm -hmm. realizzare il gruppo giovani in Campania Riuscire a portare il gruppo giovani in Valle d'Aosta che Ampas cresca sempre di più spero di entrare all'università di medicina studiare medicina al posto di Andrea <ride> mettersi a dieta ma anche oggi si comincia lunedì e riuscire a mettermi a dieta veramente da lunedì tornare a fare sport e farmi un tatuaggio che per me è una cosa molto importante spero di trovare lavoro spero eh, riuscire a far crescere sempre di più il mio gruppo giovani dato che è la mia famiglia e ci tengo tanto e buon anno a tutti buon 2017 buon 2017 a tutti e niente buon 2017 a tutti e buon 2017 e buon, buon anno a tutti buon 2017 a tutti e anche a quelli che si mettono a dieta buon anno a tutti niente, buon 2017 a tutti auguri buone feste buon buon anno buon anno buon anno, buon anno. Buon anno. <ride> Prima. Tutto qua.